Oggi un video molto molto interessante, se avete un pollaio questo video vi può venire utile perché vi parlo di un kit completo in questo caso per creare da zero un'apertura automatica per il pollaio allora l'idea non era questa nel senso che io ho in casa questo kit da un paio di settimane e volevo fare un lavoro fuori di costruzione di un deor nel mio pollaio del pollaio nuovo i tempi vanno per le lunghe non volevo farvi attendere non volevo far attendere soprattutto a agrarzone che gentilmente mi ha mandato in test questi componenti quindi adesso lo gestirò così vi presento singolarmente tutti i componenti in questo video dopodiché quando sarò pronto che avrò fatto il deor vedremo anche il video di quella costruzione che secondo me sarà molto interessante allora a quel punto nel video dove costruirò il deor integrerò anche la porta quindi in questo video non vedremo proprio il funzionamento della porta in sé ma vediamo nel dettaglio tutti i componenti questi dettagli ci verranno appunto utili in quel video lì nel prossimo però dobbiamo avere un punto di partenza questi sono componenti di qualità li ho scelti con cura ve ne parlo dopo la sigla Eccoci sul canale, bentornati, io sono Orso. Allora, io ho chiesto tre componenti per fare da zero un sistema di apertura automatico della, del pollaio. Quello che vedete è un sistema che io già avevo sull'altro pollaio, poi la mia centralina comunque si è rotta, aveva i suoi anni, non l'ho più riparata. E quindi questo mi è cascato a fagiolo ho scelto la versione più completa ovvero quella col pannello solare e soprattutto quella con alcune funzionalità importanti come quella ad esempio di sicurezza in caso di bloccaggio di una gallina all'interno della porta lo vediamo con calma partiamo dalla centralina perché è molto interessante allora intanto due parole su agrarzone non lo conoscete sicuramente come shop è uno shop austriaco spediscono in tutta europa e un'azienda a conduzione familiare, a me questo discorso piace molto perché c'è ancora un certo tipo di contatto diretto e si riesce ad avere un contatto umano che dal mio punto di vista è ancora molto importante, non è un mero shop dove si fa l'ordine e si riceve la merce, si può scrivere, si può avere informazioni, sono cortesi e veloci nel rispondere, a me questa cosa è piaciuta e quindi ho deciso di collaborare con loro. Non sono stato pagato per fare questa recensione, io non chiedo mai una lira per fare gli articoli il materiale poi è a disposizione per essere ritirato o meno insomma e come sempre come vi dicevo ve l'ho detto anche in altri video per correttezza se mi piace chiederò magari se mi fanno un po di sconto me lo compro altrimenti restituisco non è un problema allora allora allora finita questa parentesi veniamo a noi a ah, ci tengo a dire che baratto sempre molto volentieri un eventuale compenso con un eventuale sconto per voi insomma poi il link può essere affiliato o meno in questo caso non lo è quindi non ci guadagno nulla veramente nulla se è affiliato io ve lo scrivo sempre e ho chiesto uno sconto per voi ecco se vi dovesse interessare ecco magari un'occasione per acquistare prodotti di qualità a un costo tutto sommato onesto allora veniamo a noi dai dunque istruzioni multilingue io le ho già aperte ecco perché vi parlo un attimino so già come sono fatti perché così avevo qualcosa da dirvi senza perdere troppo tempo centralina elettronica due parole solo sulla centralina è a prova di polvere e di schizzi d'acqua però va coperta non va lasciata alle intemperie lo stesso produttore le stesse istruzioni di montaggio indicano che va coperta e mi sembra una cosa normale e dopo lo apriamo e vediamo un attimino il collegamento interno sensore di luce per l'apertura e la chiusura all'alba e al tramonto questo è molto interessante pulegge di rinvio della porta si possono utilizzare o meno io credo che non le utilizzerò perché ovviamente è un progetto molto semplice molto veloce da fare alimentatore da 220 a 12 volt 1 ampere ovviamente anche questo se si utilizza bisogna avere la 220 vicino e bisogna coprirla magari in una scatola di derivazione come ho fatto anch'io su altro progetto che ho fatto tempo fa pacco batterie già completo sono batterie alcaline non ricaricabili questo è un punto importante e dopo ve ne parlo e ovviamente quattro viti in dotazione per poi fissare la centralina allora solo due parole sulla centralina questa può funzionare a batteria 220 eccola qui e con un pannello solare ovviamente suo che è questo qua questo pannello solare che ha già il pacco batterie interno abbiamo tre tipi di collegamenti quindi noi possiamo montare il pannello solare che ha come dicevo la sua alimentazione interna la si collega qui si lascia contemporaneamente il pacco batterie ecco una cosa che mi è piaciuta il pacco batterie alcaline lo si può lasciare montato all'interno anche se si utilizza la 220 così che in caso di blackout la centralina in automatico continua a funzionare grazie al pacco batterie come dicevo il pacco batterie le batterie sono alcaline non sono ricaricabili quindi non abbiamo la funzione di ricarica continua delle batterie quando sono finite bisogna cambiarle caratteristiche principali di questa centralina beh intanto è molto semplice da utilizzare può funzionare in automatico ovvero impostando l'orario di apertura e di chiusura io quando avevo l'altra centralina avevo impostato alle 6 e mezza 7 il mattino l'apertura e alle 19 19.30 la chiusura c'è un grosso limite però in questo non si ha mai ovviamente la corrispondenza al ritmo di sole e di buio le galline non è che guardano l'orario loro quando è buio rientrano dentro quando c'è il sole quindi le prima luci dell'alba anche alle 5 quando è in estate loro tendono a uscire fuori se noi abbiamo la porta chiusa loro stanno dentro e non gli fa proprio benissimo eh. quindi ho scelto la versione col sensore di luce questo bypassa la programmazione dell'orario e in base alla quantità di luce e di buio che è regolabile anche questo da parte nostra questo mi è piaciuto molto apre e chiude la porta come vi dicevo all'inizio del video Ciò che mi è piaciuto molto di, di questo kit è la possibilità che se la gallina rimane bloccata sotto la porta mentre si chiude, ecco si blocca il sistema. Tenete conto che una porta di metallo, io non parlo di plastica, non mi avvicino nemmeno a ciò che avevo provato l'altra volta, che era proprio un orrore, era tutto di plastica, infatti l'ho preso e l'ho buttato. Come vi dicevo qui una porta in metallo può superare abbondantemente il chilo. Dipende dalla dimensione della porta e dal materiale, quindi se non ci fosse una protezione che blocca la discesa della porta, se la vagallina è bloccata dentro, insomma, proprio bene bene non li fa. Non dico che è una ghigliottina, ma quasi. In questo caso il sistema si arresta e ritorna a funzionare quando la gallina è passata allora, vi parlo brevemente delle pulegge mi sono avvicinato con la confezione della porta perché qui è ben rappresentato possiamo utilizzare fino a quattro pulegge per comandare la porta e possiamo posizionare la centralina in un luogo che non sia sopra la porta io lo metterò direttamente sopra perché come vi dicevo non amo molto utilizzare componenti esterni avendo avuto un po' di esperienza soprattutto con l'altra ho visto che più è semplice il collegamento e più sono sicuro che le cose funzionano bene poi per carità se si lavora in un certo modo come in questo caso una vite su ogni puleggia non c'è molto lavoro da fare non ci sono grossi rischi ci sono vari tipi di combinazione ecco vedete qui poi cercherò di metterlo in sovraimpressione in modo più chiaro si può posizionare la centralina direttamente sopra la porta si possono utilizzare due pulegge se ne possono utilizzare fino a quattro per rinviare il movimento del cordino io utilizzerò questa qui vi mostro brevemente il perché la centralina va montata in modo perpendicolare alla corsa del cordino il cordino come vedete deve essere montato sempre così se noi montiamo la centralina storta rispetto alla corsa il cordino tenderà a grattare e a toccare i bordi di uscita e si consumerà molto in fretta e nylon e quindi si spezzerà non è difficile sostituirlo l'ho fatto anche sull'altra centralina però è un lavoro abbastanza di fino abbastanza preciso da fare allora ho aperto la centralina quanto mi piacciono queste cose voi non avete neanche la più pallida idea allora me la sono guardata per 10 minuti perché a me queste cose piacciono per via di trascorsi miei insomma allora qui non ci si può sbagliare eh? abbiamo il collegamento delle batterie col pacco batterie che si infila qui dentro il collegamento del sensore a un verso non possiamo sbagliarci il potenziometro con il quale regolare la sensibilità di azionamento del sensore di luce quindi possiamo decidere con quanta luce far aprire e chiudere la nostra porta automatica questo come vi dicevo è il meccanismo del cordino come funziona a grandi linee il motorino elettrico agisce sulla matassa del filo la matassa del filo va su e giù si arrotola e si srotola grazie a quei due pallini lì che sono fermati da un nodo sul filo noi possiamo agire su questo switch su questo interruttore che praticamente aziona o ferma il motorino elettrico più difficile a spiegare che a far vedere insomma come funziona ma cominciamo a montare un attimino quello che ci serve l'ultima cosa che vi voglio mostrare, poi ci muoviamo insomma vedete questa morsettiera qui, open e close qui è possibile inserire due switch esterni non compresi in questo kit si comprano e praticamente si può agire su altri parametri mettendo un fine corsa sulla porta insomma ma ci andiamo a complicare la vita in questo caso allora qui abbiamo dei tappi di chiusura di plastica attraverso i quali far passare il filo in questo caso il sensore da qui non passa quindi dobbiamo fare passaggio contrario ovviamente da questo foro adesso entrerà polvere e quant'altro quindi è importante proteggerla questa centralina allora due parole sul sensore di luce il sensore di luce non va posizionato lungo fonti di illuminazione ad esempio se abbiamo un lampione vicino ovviamente non va bene se abbiamo una strada vicina dove ci sono le macchine che passano la sera con i fari non va benissimo ma fino a un certo punto vi spiego il perché questo ha un ritardo di accensione di un minuto dal momento in cui gli arriva la luce questo perché se abbiamo una nottata con dei fulmini, con dei lampi, non è che ogni volta che arriva il lampo, arriva il flash, lui apre la porta. Ovviamente, non abbiamo risolto niente in termini di sicurezza, così se abbiamo la volpe vicino o la faina, entrano e buonanotte al secchio. Quindi, dal momento che riceve il segnale di luce, c'è circa un minuto di attesa. La centralina attende un minuto per aprire la porta. Va da sé che il faro della macchina che in quel momento illumina il sensore o il lampo, il fulmine, non gli fanno niente però se possiamo evitare almeno sulle luci artificiali è una cosa buona insomma montiamo il pacco batterie dopodiché per esperienza l'ho fatto con l'altra mia vecchia centralina prima di utilizzarlo dobbiamo collegargli un peso perché lui deve sentire che c'è il peso della porta altrimenti non funziona e si blocca il filo quindi se dovete fare le prove comunque voi collegateci un peso qualunque cosa all'interno del range di 500 grammi un chilo arriva fino a 2,5 kg eh. L'orologio è un buon segno funziona perfetto. Il suo alloggiamento. È questo le viti sono ovviamente quelle in plastica e c'è una guarnizione tutto intorno per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Intanto che avvito vi ricordo che questo può funzionare contemporaneamente con il pacco batterie che vi ho fatto vedere e con la 220 o con il pannello solare vi parlo adesso della porta del pollaio allora io ho preso la più grande che c'era ho sbagliato perché è veramente grossa veramente esagerata ho lo spazio, lo posso fare ma se avete esigenze più contenute esigenze di una casetta normale insomma di un ricovero notturno normalissimo potete prendere quelle più piccole vi do un po' di misure esistono da 22x33 da 30x40 e da 43x40 che è questa qui vi mostro la grandezza ecco 43x40 è una sberla del genere, è veramente grossa, tenete conto quando si apre ci passano due galline contemporaneamente, quindi se volete magari qualcosa di più normale, ecco ci sono quelle più piccoline, è in solido alluminio, Questo mi interessava, non quella che ho provato, l'avevo acquistata apposta perché stava facendo furore, con 30 euro si comprava tutto quanto è della plastica plastica che con una testata entravano anche i topi dentro quindi questo è alluminio e casualmente ho il calibro qui e vediamo un po' di misure quelle che mi interessano spessore della porta 2 mm 2 mm di alluminio peso di circa 900 grammi non è un peso piuma e in dotazione oltre alla porta ovviamente ci sono le guide anch'esse in alluminio dove far scorrere la porta tasselli e viti ovviamente il funzionamento è inutile che ve lo sto a spiegare lo vediamo poi al momento giusto ma c'è un verso qui c'è il forellino dove poi entrerà la cordicella se vi posso dare un consiglio non infilate direttamente la corda qui mettete un gancio e la corda la mettete sul gancio perché col tempo l'alluminio tende a rompere il cordino e quindi possiamo allungarne la vita operativa mettendo semplicemente un gancetto è una semplice bacchetta con W interna non c'è nulla di trascendentale, ci sono i fori per fissarlo, uno sotto e uno sopra anche qui vi do un consiglio se dovete fare questo lavoro non mettetelo giusto giusto la porta deve scorrere, deve muoversi leggermente dentro, altrimenti tenderà a toccare sul, sul bordo interno e farà sforzare la centralina e spesso si bloccherà, quindi lasciateli un po' di gioco anche se si muove leggermente tra le due bacchette, tra le due guide, non succede assolutamente nulla non esce di sicuro fuori e si permette così alla porta di scorrere tranquillamente io sull'altra avevo messo anche qualche goccia di olio e di grasso all'interno l'avevo montata un po' troppo precisa ecco perché ve lo dico quindi ogni tanto una goccia d'olio male non gli fa vediamo per ultimo il pannello solare l'ultimo componente di questa breve presentazione è il pannello solare due dati tecnici 10 watt uscita da 8,5 v 800 mAh ip65 quindi questo può stare ovviamente alle temperie è fatto apposta e in dotazione viene data una batteria e questa cosa mi è piaciuta molto adesso vi spiego il perché questa è una batteria a litio e il modello 18650 questo si trova su tutti gli shop amazon ebay aliexpress costa veramente niente parliamo veramente di pochissimi Euro e quindi si può cambiare nel momento in cui non è più efficiente, ma questa dura anni se ben tenuta. Comunque 3,7 volt 2200 mAh. La batteria si monta qui in questa scatolina. Io l'ho già smontata per questione di, di, di tempo, e la scatolina porta batteria. È collegata con un cavo molto lungo al pannellino e da qui esce il cavetto che poi va inserito all'interno della centralina si installa la batteria c'è una comoda guarnizione qui serve per mantenere isolato ovviamente dall'acqua e dalla dalle intemperie però il produttore raccomanda di proteggere questa scatolina e quindi l'elettronica che c'è a bordo dalle intemperie e dal sole diretto. Una avvertenza: questo pannello solare così com'è è compatibile soltanto con questa centralina queste sono le avvertenze che scrive il produttore sul manuale di uso e manutenzione quindi va associato soltanto a questa centralina qui che vi ho presentato e ultima raccomandazione il produttore se si utilizza questa centralina raccomanda di inserire il pacco batterie dentro la centralina quindi non è opzionale come cosa bisogna proprio inserire le batterie dentro questo ora semplicemente si collega qui non ci sono led quant'altro che indicano che sta funzionando col solare però sempre il produttore specifica che bastano 7 giorni di sole all'anno per caricare completamente la batteria per un utilizzo giornaliero della centralina tenete anche conto che se la batteria è completamente scarica c'è il pacco batterie di riserva eh? quindi non si rimane mai a piedi il pannello solare ha dimensioni contenute e, ed è già inserito in questa struttura vedete si può installare nella posizione voluta, sopra il tetto, indicato, sopra il tetto del pollaio ovviamente, o su un bastone, su un pannello, su un qualcosa che permetta al sole di lambire tutto il giorno il pannellino solare. Dopodiché si chiudono queste farfalle e una volta trovata la posizione lui non si muove più. Davvero molto comodo e molto intelligente come soluzione ovviamente viene dato in dotazione anche la bulloneria i ganci una fascetta tutto ciò che ci serve per montarlo bene per questo video è tutto come presentazione come vi dicevo all'inizio del video ci vediamo penso fra un due massimo tre settimane quando avrò finito quel lavoro che non è un lavoro da poco devo costruire con il ferro zincato il deoro esterno e proteggerlo con la rete elettrificata e tra il deore esterno e il pollaio, la struttura proprio del pollaio, metterò a punto questo, quindi dovrò costruire tutta una struttura che mi permetta di installare la porta. È un lavoro che mi porterà via due o tre giorni, insomma, farò un video completo e utilizzerò questa porta qui, almeno vediamo come funziona, poi deciderò se tenerla o meno ringrazio agrarzon per avermi inviato in testa questo materiale fatevi un giro sul loro shop perché oltre a questo genere di articoli ovviamente hanno tutta una serie di elettrificatori professionali che si possono adattare benissimo a tutte le esigenze della campagna dal pollaio agli animali da cortile alla protezione del terreno hanno tutta una serie di mangimi professionali e uno shop molto interessante magari fateci un salto vi lascio qua sopra il link ve lo lascio anche in descrizione appena darci un occhio grazie per essere stati con me anche oggi lasciate un like condividete il video e se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi al canale mi farebbe tanto piacere sto vedendo un aumento esponenziale degli iscritti siamo a 100 120 persone al giorno per me è tanto tanta roba io non, non credevo quindi evidentemente ciò di cui parlo può essere utile a più di qualcuno e questo mi fa molto piacere insomma dai stiamo crescendo insieme grazie ancora ci vediamo alla prossima settimana